Vediamo l'algoritmo di Bombelli per il calcolo di una radice quadrata. Utilizzeremo gli stessi esempi che ha fatto Bombelli nel suo libro. Quindi partiamo con la radice 5678. Dobbiamo dividere questo numero a gruppi di due cifre partendo da destra. Per prima cosa andremo a fare la radice per difetto è di 56 andremo a scrivere la nostra sinistra 7 per 7 fa 49 8 per 8 64 quindi la radice per difetto è 7 scriviamo qui la radice per difetto e qui sopra il 6 è la cifra che è la prima cifra del nostro risultato cosa andremo a fare adesso? andiamo a moltiplicare questo numero per questo numero e il risultato lo scriveremo qua sotto 7 per 7 è 49 come nelle divisioni dobbiamo andare a fare una sottrazione 56 meno 49 che farà 7 ora come dice questo abbassare la cifra successiva in questo caso il 7 e quindi otteniamo il 77 sommare quello che abbiamo qua a sinistra l'ultima cifra che troviamo, stiamo partendo da una sola cifra, quindi sommiamo il 7, 7 più 7 è 14 e chiediamoci quante volte il 14 sta nel 77 ora il 14 sta 5 volte nel 77 14 per 5 fa 70 le volte le andremo a scrivere qua sopra, sopra l'ultima cifra, la seconda cifra del gruppo di 2. Quando scriviamo il 5 sopra l'8, abbassiamo anche l'8, 778. Scriviamo il 5 qui nel 145 e come prima andiamo a fare una moltiplicazione, 145 per 5. risultato lo andremo a scrivere sotto il 778. 5 per 5 è 25, scrivo 5 e riporto 2, 5 per 4 è 20 e 2 è 22, lo riporto di 2, 5 per 1 è 5, 27 725. Andremo a fare una sottrazione. 8 5 3, 7 2 5, 7 7 0. A questo punto ci possiamo fermare. Andiamo a sommare 145 e 5. L'ultima cifra a sinistra sempre si somma e otteniamo così il 150. Perché abbiamo ottenuto 150? 250 andrà messo sotto il 53 come resto, 53 centocinquantesimi, e il risultato sarà dato da queste due cifre, 75 più 53 centocinquantesimi. Il risultato è approssimato, ma è giusto fino alla seconda cifra decimale. Vediamo il secondo esempio di bombelli: radice di 52. 67 89 01 4. cosa dobbiamo andare a fare per prima cosa? per prima cosa la radice per difetto di 52 7 per 7 è 49 8 per 8 è 64 quindi la radice per difetto di 52 è 7 questo 7 va scritto sia qui che qui ora cosa andiamo a fare? praticamente 7 per 7 e il risultato va scritto qua sotto 7 per 7 è 49 52 meno 49, che fa 3. Adesso abbassiamo il 6, la cifra successiva, 36. Quando abbassiamo la cifra successiva andiamo a sommare l'ultima cifra di quelle che troviamo qua a sinistra, 7 più 7 è 14. E andiamo a chiederci quante volte il 14 sta nel 36. Il 14 sta nel 36 due volte. Le volte le andiamo a scrivere sopra l'ultima cifra del gruppo di 2. Quando andiamo a scrivere le volte, abbassiamo a sua volta il 7. Le volte vanno scritte anche qui come ultima cifra. E questo numero va moltiplicato per 2 e scritto sotto il 367. 2 per 2 è 4. 2 per 4 è 8. 2 per 1 è 2. 167 meno 284. 7 meno 4 è 3. 36 meno 28, 8. Adesso sommiamo il 2 e farà 144. Abbassiamo l'8, cifra successiva, e ci chiediamo quante volte il 144 sta nell'838. Il 144 sta 5 volte nell'838. Le volte le andiamo a scrivere sopra il 9. Quando andiamo a scrivere le volte sopra il 9 bisognerà abbassare anche il 9 e dobbiamo scrivere le volte come ultima cifra di questo numero andiamo a moltiplicare 1445 per 5 scriverlo sotto 8389 5 per 5 è 25 scrivo 5 riporto 2 5 per 4 è 20 e 2 è 22 con riporto di 2 5 per 4 è 20 e 2 è 22 con riporto di 2 5 per 1 5 e 2 7 7225 andiamo a fare una sottrazione 9 meno 5 è 4 8 8 meno 2 6 3 meno 2 1 8 meno 7 1 Adesso sommiamo l'ultima cifra 1450 Abbassiamo lo 0 e ci chiediamo quante volte il 1450 sta nell'11640 Ci sta 8 volte le volte le andremo a scrivere qua quando scriviamo le volte abbassiamo l'1 e ricopiamo le volte qui 14.508 andremo a fare la nostra moltiplicazione 14.508 per 8 che andremo a scrivere qua sotto 8 per 8 64 Io scrivo 4 e riporto 6 8 per 0 è 0 è 66 6. 8 per 5 40 scrivo 0 riporto 4 8 per 4, 32 e 4, 36 scrivo 6 riporto 3 8 per 1, 8 e 3, 11 facciamo una sottrazione abbiamo praticamente 401-64 meno che fa 337 e 116-116 che si semplifica allora, a questo punto sommiamo sempre l'ultima cifra 14.516 abbassiamo il 3 e ci chiediamo quante volte il 14.516 sta in questa 3.373 chiaramente essendo più grande ci sta 0 volte scrivo qui le volte e abbasso il 4 ho praticamente finito perché sono arrivato all'ultima cifra il risultato sarà 72.580 questo numero va messo al denominatore di una frazione e questo sarà il resto approssimato sebbene Bombelli abbia fatto vedere che l'algoritmo funziona per numeri molto grandi vi eh, faccio vedere che in certi casi l'algoritmo fallisce perché? perché non ci si rende conto che un riporto troppo grande delle cifre a destra potrebbe sballare il numero delle volte quando ci andiamo a chiedere quante volte ci sta un numero dentro il resto andiamo a vedere con un esempio. Radice quadrata di 978.121. Dividiamo il gruppo di cifre a due a da destra e facciamo la radice per difetto di 97. La radice per difetto di 97 è 9. 9 volte 9 per 9 fa 81 97 meno 81 16 a questo punto Bombelli ci dice abbassare l'8 168 sommare l'ultima cifra che troviamo qua a sinistra 18 e chiedersi quante volte il 18 sta nel 168 praticamente è qui che sorge l'errore perché perché eh, il riporto successivo è troppo grande, lo andremo a vedere. Perché abbiamo praticamente eliminato la cifra 1 dal nostro ragionamento, è l'ultima cifra dell'8, per chiederci quante volte ci sta. Se avete visto il mio video sulle divisioni in colonna, quando eliminiamo troppe cifre da destra, allora il numero di volte potrebbe essere più grande di quello che effettivamente è quindi dovremmo poi andare a abbassarlo di 1 se la moltiplicazione ci verrà troppo grande quindi in questo caso quante volte il 18 sta nel 168 il 18 nel 168 ci sta 9 volte andiamo a fare la prova qua a destra 18 per 9 9 per 8 è 72 scrivo 2 riporto 7 9 per 1 9 7 162 quindi vediamo che ci sta esattamente 9 volte in questo momento dovremo scrivere le volte qua sopra abbassare l'1 scrivere le volte anche qua sotto e moltiplicare 189 per 9 scrivo sotto il 1681 9 per 9 è 81 scrivo 1 e riporto 8 9 per 8 72 e 8 riportavo 80 scrivo 0 e riporto 8 9 per 1 è 9 e 8 17701. notiamo che abbiamo eh, superato le volte del numero eh, che sta subito sopra perché? Perché abbiamo praticamente eliminato la cifra delle unità, in questo caso il 9 è l'1, quel 9 invece era importante. Allora, cosa andremo a fare? Dobbiamo, come nelle divisioni in colonna, eliminare. Queste cifre, abbassare di 1 questa cifra, farla diventare 8 e rifare il calcolo e continuare così. 8 per 8, 64, scrivo 4 e riporto 6, 8 per 8, 64, e 6, 70, scrivo 0 riporto 7, 8 per 1, 8 e 7, 15 io avremo 681 meno 504 che fa 177 adesso dobbiamo abbassare il 2 sommare l'ultima cifra 196 e chiedersi quante volte il 196 sta nel 1772 mi sembra che ci stia 9 volte 196 per 9, proviamo 9 per 6 54 scrivo 4 e riporto 5 9 per 9 81 5 86 e riporto 8 9 per 1 9 e 8 17 1764 perfetto, ci sta 9 volte le volte ne andrò a scrivere qui abbasso l'1 e andrò a scrivere le volte ancora qui e moltiplicare 1969 per 9 9x9, 9, 81, scrivo 1, riporto 8. 9x6, 54 e 8, 62. Scrivo 2, riporto 6. 9x9, 9, 81 6, 87. 9x1, 9 e 8, 17. Quanto abbiamo visto, praticamente non c'è il resto, abbiamo trovato il numero 989. Ecco, non è male l'algoritmo di Bombelli, nella gran parte dei casi pratici. Ma se il numero è troppo grande e eh, deriva da un numero formato da tante cifre 9, quindi con tanti 9, allora i riporti, nelle ultime cifre, sono molto grandi, superano anche il centinaio di unità. Questi riporti andranno a sfalsare le nostre volte e quindi... Non saremo precisi, dovremo poi diminuire le volte se la moltiplicazione ci risulta troppo grande.